Uomini e donne Anticipazioni, Angela va via, lite tra Sara e Nilufar. Anticipazioni Uomini e donne, Angela va via, Sara e Nilufar litigano per Lorenzo e Gianluca. Ancora un colpo di scena nel trono di Paolo Crivellina Uomini e donne. Nel corso dell'ultima registrazione del programma, avvenuta giovedì 30 novembre, la corteggiatrice Angela Caloisi è andata via. Il motivo? La napoletana non ha digerito le recenti esterne tra il tronista e le ultime arrivate. Non solo, durante un'uscita ha espressamente chiesto a Mister Italia di sceglierla. Ma il giovane si è negato in quanto non ancora pronto a compiere una scelta. Angela si è dunque presentata in puntata con la speranza di riuscire a far cambiare idea a Paolo ma la visione dell'incontro con Marianna e il nuovo bacio con Giorgia hanno fatto andare su tutte le furie la ragazza. Durante la loro esterna, infatti. Paolo e Marianna sono rimasti ben 50 minuti senza telecamere. Un affronto per Angela che arrabbiata ha lasciato lo studio di Maria De Filippi. Paolo ha raggiunto la ragazza che, però, è sembrata irremovibile, è davvero finita tra i due?. Non solo Paolo e Angela, nello studio di Uomini e Donne l'attenzione è stata alle stelle per via delle nuove troniste Nilou Faradati e Sara Affifella. Le due campane si contendono lo stesso corteggiatore, il bello Renzo. Quest'ultimo non è ancora stato portato in esterna dall'ex protagonista di Temptation Island nonostante i due si continuino a lanciare occhiate in studio. Sara si è dichiarata non interessata a Lorenzo ma quest'ultimo l'ha sorpresa durante un'esterna con Luigi. Un atteggiamento che ha un po' infastidito Niloufar che è uscita con Lorenzo e che l'ha trovato molto piacevole. I due si sono concessi anche un ballo insieme ma a detta di Gianni lui è più interessato alla fifella. Oltre a Lorenzo, Sara e Niloufar si contendono pure Gianluca che interessa davvero molto ad entrambe. Tanto che nel corso della puntata le ragazze hanno bisticciato più di una volta. Uomini e donne, Nicolò esce con le sue corteggiatrici. Procede in maniera più lineare il trono di Niccolò Brigante. Il nuovo tronista sta conoscendo le sue prime corteggiatrici, Mena, Virginia, Lavinia e Marta.